Vox Populi qui su Rito 96.8, continuiamo con degli ospiti prestigiosi, è vero che si chiama Vox Populi Voce del Popolo ma lui oltre ad essere uno dei personaggi più amati e più controversi dello spettacolo italiano è anche una voce del popolo, è con grande piacere avere qui con noi Lele Mora, Ciao Lele! Buongiorno Cesare, come stai? Io tutto, tutto bene? bene, tu Lele? Benissimo, oggi c'è una giornata fresca a Milano, non c'è quel caldo afoso, il po' di vento che ci rilassa un attimino, ci ha diciamo, allontanato questa afa terribile così si può respirare tranquillamente. Allora, Lele, qui a Roma c'è un sole meraviglioso, ormai fortunatamente è estate, ma io vorrei sapere da te in che maniera hai vissuto questo lockdown, eh, soprattutto anche in considerazione del, del tuo percorso di vita, eh, rimanere rinchiuso dentro casa per tre mesi dopo che negli ultimi anni c'è stata una grandissima ripartenza da parte tua. Volevo sapere proprio una tua opinione in merito. Allora, diciamo che essendo io come tu ben sai, operato da un una malattia non carina che però ho superato in maniera eccellente e perché gli oncologi del, del, del centro tumori di via veneziani sono stati veramente veramente bravi oggi sono più di sei mesi che mi sono operato e devo dire che tutto sta andando alla grande tutto negativo e siamo felici ho cercato di stare chiuso in casa per non rischiare niente diciamo magari l'avrò passato senza rendermene conto perché ho avuto un periodo che avevo una febbre un po' una specie di bronchite febbre fastidio ma credo che poi ho fatto anche tutti i controlli perché ogni volta che vai a fare ogni mese che vado a fare il controllo ti fanno il tampone ti fanno tutte le analisi possibili e immaginabili e dopo puoi essere ammesso a fare l'ecografia col contrasto eh, però tutto è Tranquillo e sereno, Lele, posso... eh... sì, dimmi, dimmi. e l'ho passato a casa da mia figlia perché almeno così ero in compagnia. Se no, cosa fai da solo? Diana, eh? Diana, bravissimo, la grandissima Diana che ti è stato vicino, soprattutto bene, in, quel buio, in quel buio periodo. Io ti posso dire che personalmente guarda, ti dirò, sono stato contento di questa tua reclusione forzata a casa perché tu non ti fermi mai. Io eh mi ricordo, a Sanremo a febbraio ci siamo incontrati in un locale sì. e tu alle due e mezza di notte, alle tre di notte ballavi, io ti dicevo Lele, ma ti vuoi, dare, ti vuoi calmare un pochettino? Ti vuoi riposare? Eh, sai, Te lo ricordi? Eh sì, eh, sì, eh. però sai è stato bello, un Sanremo molto bello, devo dire, quello di quest'anno anche passato. E vedremo quest'altro Sanremo come sarà. Tanto ritornerà Fiorello, da quello che si dice, Amadeus. Eh, però rifare un Sanremo come quello che è passato è, credo che sia molto faticoso. Io ero a Sanremo con gente di zona, mi sono divertito, grandi musicisti, grandi conoscenti della musica, grandi artisti. Penso che questi qua hanno 25 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Te ne rendi conto? Mamma mia. 25 miliardi. Questo, loro sai, hanno scritto anche quel brano meraviglioso di Eric Iglesias bailando sì. e quello ha fatto ballare tutto il mondo. Dunque ecco perché questa grande visibilità e questa grande popolarità io ricordo il delirio ma soprattutto perché uh, ti ho voluto nella mia trasmissione perché il titolo è Vox Populi voce del popolo nonostante tu sia stato il manager delle persone più importanti a livello comunque di cinema di tv io ho sempre percepito nei tuoi confronti l'amore da parte del cittadino comune in qualsiasi parte tu vai le persone ti vogliono bene come ti spieghi questo affetto? ma perché io sono che una persona che quando arriva appare in televisione, arriva nel cuore della gente, la gente ti guarda e capisce dagli occhi che tu sei una persona vera e leale, quello che sono sempre stato io, vero e leale. E poi ora della fine ho sempre regalato tanti sogni, cioè tanti successi a tantissime persone che non erano nessuno, cioè regalare un successo a uno che è già un personaggio, si fa presto, ma crearlo, costruirlo e poi farlo diventare famoso e farlo diventare amato da da, da tutto il pubblico della televisione, eh, non è facile. Questo, questa è stata la mia forza. Ancora oggi la gente si ricorda: io faccio meno management. Come ti avevo raccontato, faccio più management di star internazionali, lavorando per le varie televisioni che richiamano di tutto il mondo. E, e sai, porto la, le star internazionali grazie alle mie conoscenze di tanti anni che ho fatto che ho, diciamo, incontrato. e Tu, se sei una persona seria e per bene eh, la gente si ricorda. Oggi c'è di tutto in giro, c'è gente inventata, gente che si vende quello che non è, ma la qualità è sempre la migliore se tu dai soddisfazione e eh, Fai le cose corrette, capito? Allora Lele, tu hai detto che hai creato e realizzato molti sogni a tantissime persone del mondo dello spettacolo, ma io oggi ti chiedo qual è il sogno attuale di Lele Mora? Ma se il sogno di lavorare di Lele Mora è lavorare ancora una decina d'anni, poco e buono, <ride> di qualità e di spessore. Non voglio più avere i 300 artisti da seguire che ti distruggevano la vita giornalmente e ti facevano, non ti lasciavano spazio per la tua famiglia ora della fine io ho una bellissima famiglia un Mirko che è bravissimo Diana che è meravigliosa che mi hanno dato dei nipotini lasciamo anche lo spazio a eh, questi nuovi diciamo, eredi che arrivano ma a parte esempio, Mirko è bravissimo nel suo lavoro lui ha preso tutta la parte del mio lavoro quello pubblicitario e lo sta facendo in maniera con Molta ma molta bravura, Diana. Segue suo padre e mi sta dietro. Sai, sta dietro a me? Non è facile. Eh. Eh, guarda, In ne bene. so qualcosa. Ne so qualcosa. Io sono stato con te, abbiamo passato insieme una giornata e poi alcune serate. Tu non ti fermi mai. Io, che comunque ho 35 anni e diciamo teoricamente dovrei essere ancora giovane. Pimpante, mi stanco subito. E tu invece non ti fermi mai. Una no, cosa è supera. bello. Io ho una tenuta fino a tarda notte, poi dopo mi bastano due ore per ricaricarmi, quella è la mia forza, credo. <ride> Beato sì. te amico mio, io per venire in radio stamattina per svegliarmi un pochettino prima guarda, sembrava chissà che cosa avessi fatto ma tu è... Guarda, è una cosa assurda Allora Lele, io intanto ti ringrazio per questa tua intervista e voglio anche uh, comunicare a tutti gli ascoltatori di RID 96.8 che ogni settimana avremo ospite un tuo artista tu ci proporrai varie persone quindi ci sarà una rubrica proprio dedicata settimana al mondo della Settimana prossima ti... Ti do già l'anticipo Ti, do, già ti do Marco Carta che sta preparando il suo disco Ti racconta che disco sta preparando E, e Marco è un bravissimo ragazzo è uno che veramente la musica la capisce Io l'ho messo fisso addirittura per il mio trofeo Dedicato alla regina Cioè a Mila Pizzi, la regina della musica italiana e Fisso come giuria Perché è un talento io quest'anno ho avuto 5.000 iscrizioni e dobbiamo sentire questi 5.000 pezzi che sono arrivati, che ci sono dei, no, dei nuovi e delle cover, la finale la facciamo dal 28 settembre al 3 ottobre a Salso Maggiore, che poi ti racconterò un altro giorno come sarà e come funzionerà, anzi ti dico se tu verrai fisso lì, sarai mio ospite, gradito ospite, ma farai la diretta giornalmente di tutti quelli che ci sono perché ogni giorno c'è un evento un evento di cucina prima di tutto fatto con i cuochi della scuola alberghiera poi faccio il dolce più grande del mondo Bene. poi faccio per dirti il collare d'oro cioè tutti i cani più belli che hanno gli allevatori verranno a sfilare e vinceranno un collare d'oro poi ci sarà la giornata dedicata alla Lamborghini la giornata dedicata alle acque di Salso Maggiore dove avremo uno scienziato e un biologo che spiegherà e ti do solo un'anteprima per dirti la signora Sofia Loren non riusciva a rimanere incinta col suo grande marito Carlo Conti andò a Salso Maggiore a farsi le, lavaggi, le lavande le lavaggi, le lavaggi, si chiamano così e e poi rimane incinta vuol dire che le acque di salso maggiore sono anche pro prolificano ottimo, ottimo Lele, grazie sì. mille grazie mille Lele di questa intervista ti ringrazio per il tempo che ha voluto concedere a Vox Populi, questo spazio sarà sempre dedicato a te e ai tanti personaggi che comunque fanno parte della tua vita, grazie e mi raccomando cerca di fare un po' più il nonno e di riguardarti un pochettino, va bene? me lo prometti? Va bene, segui il tuo consiglio un bacio e un saluto a tutti